Sono tornato, sì, vabbè, ormai abbiamo capito, io torno sempre Allora, partiamo da un presupposto Allora, questo video dov dovrebbe uscire tra due settimane Però l'unico problema è che oggi eh, ho provato a registrare due video Ma uno laggava e l'altro non funzionava il microfono Quindi, allora, cosa faremo in questo video? Oggi recensiremo una texture pack Eppure se questa texture pack sembra una mod Perché qui dei rubini ci sono quindi ovviamente sembra una mod non una texture pack Invece ehm, questa texture pack è la texture pack di Minecraft e Art Infatti Minecraft Art se non lo sapete è il gioco che è uscito un po' di mesi fa E quindi questa texture pack è tutta dedicata a Minecraft Art allora perché c'è del rubino Partiamo dal presupposto Intanto la texture pack aggiunge il rubino Ma non lo aggiunge veramente Modifica lo smeraldo Infatti c'è scritto sull'or eh, Smeraldo grezzo e Questo perché in Minecraft Earth è stato messo ehm, il rubino come moneta di diciamo, scambio, mentre su Minecraft è lo smeraldo, quindi è stato cambiato apposta. Ovviamente come lo smeraldo da, da lore si fa: si, si prende lo smeraldo, il rubino questo qui, Molto, de devo dire che la texture pack eh, rende questo smeraldo davvero fatto bene. E poi con 9 eh, di questo smeraldo si ottengono i blocchi di smeraldo, che alla fine sono la versione rossa del blocco appunto di smeraldo. Però ovviamente la mod non aggiunge solo questo, ma aggiunge una cosa che io devo dire fantastica. Allora, su Minecraft Earth hanno messo diverse varianti di mob speciali. Tipo ad esempio il Ma, ma, ma di Piggy, che credo sia il maiale, eh, quello con il fango. E la cosa che aggiunge questa mod è proprio questa particolarità. Infatti, eh, in base al bioma in cui ci troviamo, un mob può cambiare la sua texture. In che senso? Se tipo partiamo dal maiale. Se tipo io spawno il maiale in questa pianura, mi spawnerà già modificato. Nel senso che avrà la sua, ah, sopra la sua solita texture da maiale rosa, però sotto sarà già un pochino sporco di fango. Mentre se noi ci spostiamo più di qua nella palude... Esatto, un bellissimo maiale con un del fango sopra e sotto è un fiore un fiore bellissimo amo questa texture pack ovviamente so, non, il maiale non è l'unico che cambia la texture infatti se noi ad esempio proviamo eh, la mucca e andiamo nella foresta dei fiori ma solo quella dei fiori eh, la mucca diventerà eh, gialla bellissima mi piace un sacco Sarà tipo la mucca dei fiori Con questi particolari fiori Gialli piccoli in testa Infatti come si ottengono Questi fiori Se noi prendiamo un classico dente di leone Quindi il classico fiore giallo Di minecraft E lo spawniamo a caso Ci sarà il 50% Di possibilità Che un fiore spawni con questa texture Tipo più piccola e la cosa è davvero molto molto carina, aggiunge più dinamicità al gioco riguardo alle texture. Ritornando alla mucca invece si ha anche una seconda variante di mucca, infatti se noi andiamo sulla montagna la mucca sarà così. Che non so cosa dovrebbe essere questa cosa ma è davvero brutta. Non mi piace Però dai ci, ci può stare più o meno Sempre nello stesso bioma eh, abbiamo un altro mob la, la pecora Che diventa un ariete Mamma mia sembrano due lumache quelle corna Sembrano due lumache Però questa, questa pecora se è spawnata sotto giù, Diventa normale non so se è un ariete questa pecora oppure una semplice capra Andando avanti si va sempre più nel particolare Infatti il lama, il nostro carissimo lama molto bellino Spawnato qui normalmente sarà normale, eccolo, ciao come lo conosciamo tutti Però se noi andiamo qui nella zona innevata E spawneremo il lama Sarà... È bellissimo, è bellissimo, mi piace un sacco, è tipo la texture pack più bella che esista Però sulle montagne non funziona, funziona solo in uh, questo biome Andando sempre avanti abbiamo fatto vedere il lama, la pecora, la mucca, il maiale E però ce ne mancano due, il coniglio e il gatto il coniglio ha una particolarità. Eh, se noi eh, proviamo a spawnare un coniglio, c'è la possibilità che venga più grande, però la possibilità è solo dell'1%. Adesso noi proviamo... Eccolo! Perfetto! Meno male che era dell'1%. E questo qui è in pratica è tipo il coniglio grande, che non so, è carino, dai, non è... è un pochino sproporzionato, però alla fine ci sta. L'ultimo animale che viene modificato alla texture pack è questo bellissimo gattino, i gatti in generale Che è in pratica se andiamo nel land, eh, Ecco qui Se andiamo nel land avrà, ci sarà il 5% di possibilità che il gatto spawnerà così Non so perché mi stanno spawnando tutti così però va bene che carini, guarda che bellini Sono davvero molto carini i gatti viola Beh, credo sia tutto Con questo esercito di lama Penso che posso chiudere la recensione della texture pack Che è davvero molto molto carina Lascerò il link per installarla in descrizione Spero vi sia piaciuta Ciao